Ciao! Con il video di oggi andiamo a vedere uno dei mostri che stanno all'interno del comprooro e che generalmente chi sta dall'altra parte del bancone non sa mai capire come funziona ed è uno strumento che chi sta da questa parte, se è disonesto, può usare a tuo discapito. La bilancia, soprattutto quella meccanica, parliamo di quella che si trova generalmente nei comprooro che ha due piattini. Come funziona e perché voglio spiegarti come funziona? Perché se io, che sono diciamo da questa parte, voglio imbrogliarti e tu non sai, come, non sai come funziona la bilancia, posso imbrogliarti sul peso e quindi darti molti meno soldi di quanti te ne aspettano e tu esci fuori di qua con meno soldi in tasca, invece voglio insegnarti come funziona la bilancia così se qualora dovessi trov trovarti in un comproro, diciamo poco onesto, tu hai tutte le armi per difenderti. Mettiamo un bracciale, in questo caso potremmo mettere qualunque cosa, sul piattino dove generalmente viene messo l'oro. Come vedi, qui c'è l'indicatore, è andato a fondo scala, questa bilancia misura da 0 a 10 grammi. Sopra i 10 grammi come si fa? Dobbiamo andare a mettere dei pesi in contrappeso al bracciale che abbiamo messo sulla testa. Quindi andremo a mettere il primo pesetto, questo pesa 10 grammi. Non succede niente. Allora che facciamo? Ne mettiamo un altro da 10. L'ago è ancora fermo. Il successivo è da 20 grammi. Lo mettiamo. L'ago si muove. Va a fondo scala dall'altra parte. Che cosa ci sta dicendo la bilancia? Che qui ci sono 40 grammi. Quindi pesa meno di 40. Sono troppi. Andiamo a togliere un pesetto. Da 10. E l'ago si trova tra 0 e 10. Qui abbiamo... 30 grammi e qui segna 4,1 30 stanno sul piattino 4,1 stanno lì l'indica con l'indicatore quindi sono 34,1 così funziona la bilancia meccanica a vederla all'inizio può sembrare molto complicata ma capito questo meccanismo in realtà è semplicissimo ed è, è, ed è molto più precisa delle bilance elettroniche qualora qualcuno voglia impostarle in modo fraudolento, perché non si può alterare il peso a meno che non si sfruttano diciamo meccanismi altamente legali come delle calamite o pesi incollati sotto, però lì stiamo parlando veramente del, di casi fraudolenti. Diciamo che una bilancia a regola d'arte, qualora poi ti vengano i controlli deve essere comunque una bilancia che funziona in modo perfetto, quella meccanica è la più precisa. Quindi a sinistra andranno i pesetti della bilancia, vediamo se riesco a farti vedere, qui c'è scritto 20 grammi, quindi significa che questo pesetto pesa 20 grammi. Abbiamo due da 10, uno da 20, uno da 50, due da 100 e uno da 200. Più peso metto a destra, più pesi dovrò mettere nel piattino di sinistra. E il meccanismo è sempre lo stesso, perché la bilancia qui misurerà sempre tra 0 e 10. Quindi qui avremo le decine. E qui eh, i pesi che poi dovremo andare a sommare a quello, a quello che ci indica l'indicatore. Quindi è molto semplice. Imparate a usare la bilancia. È un modo molto utile per andare poi in un compro oro ed evitare che qualcuno possa diciamo, giocare con i pesi e mh, diciamo, trattenere in tasca sua i tuoi soldi. Alla prossima!